Il mondo occidentale si domanda come mai, specie dopo gli attentati a Parigi e Tunisi, non ci sia una risposta forte da parte delle autorità religiose musulmane contro la violenza messa in atto da parte di terroristi in nome dell'Islam. Sì, ci sono avute delle reazioni molto forti nel mondo musulmano, ci sono avute manifestazioni a Parigi, i musulmani hanno denunciato tutto questo, ma il problema è non è l'Islam. C'est-à-dire que on, on, les gens ne se, ne se disent pas, tiens, c'est en mon nom qu'on fait ça. Non, ce n'est pas, notre, pas notre, notre islam qui est là, ce n'est pas l'islam. Donc, c'est des, des crimes, c'est du terrorisme qui se sert de l'islam. Et, et, et tous les musulmans, dans le monde entier, eux-mêmes ont peur de ce, de ce, de ce, de ce terrorisme. Allora, in realtà c'è stata una reazione forte ovunque, in tutto il mondo musulmano, ci sono state manifestazioni e, e anche a Parigi delle denunce forti di quanto è successo. In realtà questo non è l'Islam, per cui la gente dice questo non viene fatto a mio nome, perché questo non è Islam, e sono crimini terroristici che non hanno nulla a che fare con l'Islam. Quindi anche per i musulmani questa è fonte di paura. Ok. Allora la seconda domanda è nel suo libro che ricordiamo è, è questo l'Islam che fa paura lei risponde a una domanda che molti di noi si fanno ed è come il messaggio brutale dell'Isis dell ha potuto attirare dei giovani di cultura europea di cultura musulmana o comunque convertiti da poco. C è un mistero eh, inesplicabile. Allora, il y a plusieurs casos, y en a qui perché pensano che Euh, ils pensent naïvement que c'est leur rôle d'aller faire le, le, le djihad. Et puis il y a d'autres qui partent parce qu'ils sont payés, ils ont de l'argent. Et puis il y en a d'autres qui partent parce que c'est l'aventure, il y a de la drogue, il y a un tas de choses. Donc c'est très, très incompréhensible que des jeunes aujourd'hui euh, euh, acceptent de risquer leur vie pour une, une idéologie qui est totalement criminel. Personne ne comprend pourquoi, même les parents, parce que souvent ce sont des enfants qui ont été bien éduqués, bien élevés, qui ne sont pas délinquants, et qui ont été aimés par leurs parents et un jour, du jour au lendemain, ils disparaissent, ils partent en Syrie ou en Irak, faire le jihad. Et ça c'est incompréhensible pour les parents aussi. È un mistero in, inspiegabile, sono varie le motivazioni, c'è chi pensa in modo molto così ingenuo che sia questo il ruolo da svolgere nella jihad, altri sono pagati, altri ancora amano l'avventura, c'è tutta una questione anche di droghe, eh, è incomprensibile come mai questi giovani a un certo punto decidano di rischiare la loro vita e persino per i genitori questo è incomprensibile perché la maggior parte di questi giovani vengono da, da famiglie dove sono stati, Stati amati, dove hanno ricevuto una buonissima istruzione e da un giorno all'altro prendono su partono e se ne vanno, quindi è veramente qualcosa di inspiegabile. Bene, e ultima domanda è qual è il ruolo degli intellettuali in questa guerra e con quale linguaggio immaginiamo in particolare per essere efficace specie verso le nuove generazioni? Beh, il, ruolo, il ruolo degli intellettuali è effettivamente explicit de dénoncer aussi et surtout de clarifier les choses, parce que le pire dans tout ça, c'est la confusion et l'amalgame. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens honnêtes, en tout cas, ne font plus l'amalgame entre l'islam et le terrorisme. Beh, per gli intellettuali il ruolo è quello di spiegare, di denunciare e anche di chiarire perché c'è molta confusione e si mette sullo stesso piano Islam e terrorismo anche se adesso sicuramente questa confusione, questa distinzione è, è stata chiarita.